Hai mai pensato al clima che c'è nella tua azienda e a quali conseguenze questo porta alla qualità del lavoro? Un ambiente di lavoro non sereno è un grande rischio, sia per la salute dei dipendenti che per le attività che ogni giorno si svolgono in azienda. Ma come si può eliminare il problema? Cambiare il clima in azienda è un'operazione fattibile. Iniziare a creare un nuovo modo di comunicare al lavoro è il primo passo inizia a creare un'aria nuova. L'aria nuova porta via quel grigio relazionale che permette a tutti di tornare a colori. Sicuramente è difficile spezzare le catene che portano al cambiamento. Ma cambiare significa ricercare il modo per farlo. Per questo un progetto di Change Management rientra nelle attività che la tua azienda può finanziare con i fondi a disposizione per la ricerca e lo sviluppo. Non perdere questa opportunità. Migliora il clima relazionale. Approfondisci con noi questi argomenti. Contattaci!